Ciao, sono Luca di Mr Gadget. Oggi vi presento un prodotto un po' diverso dal solito, perché non si vive di soli smartphone. Vi porto una tavoletta grafica in una versione molto semplice, molto basica, si chiama Wacom -on One. <totipos> Voglio mostrarvi le diverse situazioni in cui può capitare di utilizzare Wacom One, una tavoletta che vedete con un display da 13,3 pollici con una definizione Full HD con una caratteristica. Non è un touchscreen ma volendo reagisce invece al tocco della sua penna. È una penna che non contiene batteria quindi si può utilizzare in qualunque momento. Curiosità la penna non funziona sugli schermi touch come questo del eh, Surface 2 a cui è collegato. Eh, per la connessione con il Surface Go 2 che ha solo una porta USB ho utilizzato un adattatore a cui si collega il cavo USB e anche quello eh, HDMI o HDMI se volete. Allora in questo momento stiamo vedendo un utilizzo eh, che è quello con gli schermi eh, duplicati volendo però potete utilizzare una formula diversa cioè quella dell'estensione dello schermo che vedete può essere utilizzata magari quando è più utile avere contenuti diversi sui due display potete ovviamente anche spegnere uno degli schermi e utilizzare solo il secondo poi per il resto la penna funziona ovviamente anche come telecomando nel senso che potete governare qualunque attività che potete fare con windows quello che voglio farvi vedere è che ci sono alcune applicazioni di microsoft esempio Word ma funziona per tutte le applicazioni disponibili eh, per cui è già previsto il tema del eh, disegno. Questo è molto interessante perché avete già degli strumenti che sono inseriti nel eh, documenti di Word ma eh, lo potete fare anche con Excel e con tutte le altre applicazioni native per cui eh, potete tranquillamente vedete disegnare io sto usando l'opzione matita utilizzare ad esempio eh, questa opzione per cui facendo un disegno a mano libera eh, potete avere come risultato quello eh, di una forma invece eh, corretta poi non solo perché avete la possibilità anche di scrivere equazioni a mano io adesso utilizzerò eh, la formula eh, più banale possibile, no, vedete potete inserire il testo ma volendo quando eh, si parla di equazioni potete utilizzare anche eh, delle funzioni che sono molto più eh, avanzate. Quindi diciamo una serie di funzionalità che sono già embedded in Windows e quindi già comprese in Windows che sono eh, molto utili. Mm, di... Su Mac bisogna installare eh, dei drivers e una volta installati dei drivers avete la possibilità di eh, fare più o meno la stessa cosa. Eh, vedete, anche in OneNote ci sono strumenti di. Eh, disegno avete la possibilità di utilizzare delle forme delle formule eh, di utilizzare diversi tipi di penna scegliere il colore avete veramente una serie di eh, funzioni che sono le più eh, disparate per utilizzare la vostra eh, penna peraltro quando utilizzate alcune delle eh, funzioni di eh, disegno eh, c'è anche la possibilità di leggere l'inclinazione vedete qui si legge anche la parte di eh, l'inclinazione, quindi eh, potete agire esattamente come se fosse eh, carta e penna. Vi segnalo, eh, questa è un'altra opzione interessante che quando siete collegati con Zoom a una videochiamata potete condividere lo schermo e disegnare in tempo reale sullo schermo, eh, disegnare anche su documenti che sono già stati creati. Questo eh, ovviamente è un vantaggio nell'animazione che potete dare alla vostra videochiamata ma attenzione perché c'è una funzione molto interessante anche con lo smartphone altro funzionamento schermo in questo momento in stand by Io collego lo smartphone di Samsung e vedete che interviene la modalità DEX. Questo vuol dire che io posso utilizzare eventualmente il mio eh, telefono come eh, touchpad, che è una delle due opzioni, eccolo qua, scusate, è una delle due opzioni, guardate, eh, si vede il cursorino sul eh, display, oppure l'altra opzione, che probabilmente è la più semplice, quella che vorrete fare più spesso, no. è quella di utilizzare questo sistema semplicemente con la penna. No? Quindi è come se aveste un vero e proprio prodotto desktop che è messo eh, a vostra disposizione sul grande schermo da 13,3 pollici e potete utilizzare tutte le funzioni del telefono che eh, sono eh, disponibili. E che cosa succede se anziché un Samsung colleghiamo un dispositivo di Huawei? Beh, andiamo subito a verificarlo, cioè attacchiamolo un uh, dispositivo uh, Huawei e vediamo vedete che è partito emui eh, desktop il telefono si è messo immediatamente in modalità touchpad quindi con la possibilità di eh, controllare il nostro schermo ma ovviamente anche in eh, questo caso molto più semplice l'utilizzo del eh, pennino quindi con delle funzionalità che eh, sono più comode ovviamente una dimensione anche del display che è estremamente più comoda e volendo potete utilizzare anche una tastiera esterna nel caso fosse eh, necessario per eh, digitare quindi insomma fare tutte le vostre attività con uno schermo molto più grande di quello che avreste eh, sul vostro telefonino è una delle tante applicazioni di eh, wacom one e questa forse è anche una delle più comode avete visto dunque come funziona questa soluzione di Wacom, l'azienda che produce anche il pennino del Galaxy Note o del... Galaxy S-Tab, quindi tablet di Samsung, tra le tantissime cose. Lo so, il prezzo non è bassissimo, 356 euro, ma è comunque inferiore a quello di molti altri prodotti sul mercato che fanno le stesse cose. E poi c'è la garanzia eh, di Wacom. È un prodotto che secondo me va benissimo per gli insegnanti, per gli studenti, probabilmente per un'applicazione semi-professionale, probabilmente non è adatto a voi invece che fate del disegno e della creatività la vostra eh, professione. Molto interessante comunque, lo trovate già adesso, se volete, su Amazon. Ciao!